Grazie Presidente. Un noto regista italiano, eh, intellettuale, eh, recitava in uno dei suoi film famosi Le parole sono importanti. Allora, è vero, le parole sono importanti, però è evidente che alcuni giornali non sanno cosa significa e non fanno tesoro di questa frase su cui noi tutti dovremmo riflettere. Abbiamo infatti letto degli articoli in cui veniva inventato un osservatorio che non è quello descritto da questa delibera, alternativo a quelli preposti che era un organo decisorio che avrebbe causato calamità naturali, eh, disagi alla cittadinanza, distrutto il commercio ma anche la vita dei cittadini. Diciamo che purtroppo i cittadini cominciano a essere assuefatti a questi articoletti di serie B che non hanno contenuto cioè tu descrivi una delibera senza averla letta milantando completamente i contenuti a noi piacerebbe avere delle critiche costruttive ve ne sono state in aula e di fatto abbiamo anche accolto alcuni emendamenti dell'opposizione detto questo diciamo le parole sono importanti cos'è l'osservatorio? anche un bambino capisce che la parola osservatorio osserva non è un organo decisorio è vero che forse nella nostra vita abbiamo degli controesempi che ci lasciano interdetti no? non basta definire un partito democratico affinché lo sia non basta tifare l'Italia per essere un partito che agisce politicamente nel modo migliore insomma. fratelli d'Italia, ci sono fratelli e fratelli quindi che dire di con Giorgia quando Giorgia, de Giorgia non ve ne è traccia, insomma. quindi poi potremmo fare altri esempi anche della lista Puntini Puntini e non della lista Marchini che non sappiamo più che, che cos'è. Però eh, al di là di una facile ironia, scusatevi colleghi, nulla di, di, di personale verso di voi, eh, noi siamo contenti siamo contenti perché l'osservatorio a nostro avviso è un luogo di incontro un luogo di incontro tra le associazioni dei cittadini e le associazioni di categoria degli operatori e eh, come forse non è mai stato è vero che entrambe possono dire nelle commissioni che sono pubbliche e a volte c'è stato un confronto ma questo è un luogo allargato pubblico dove tutti i portatori di interesse che è una parola Ehm, usata nel modo sbagliato spesso ehm, non significa i portatori di interesse, le lobby, significa tutti quelli che hanno interesse in un determinato argomento e ce l'hanno i cittadini, come i servizi e ce l'hanno sicuramente le associazioni di categoria che sono operatori del settore che danno lavoro al, al settore eh, in cui operano. Quindi noi siamo veramente felici di questo osservatorio e non vediamo l'ora di iniziare a dargli dei compiti per quello che abbiamo detto in Commissione Commercio, cioè il piano regolatore del commercio eh, per avere delle proposte alternative o da coniugare con quelle che le commissioni stanno portando avanti. Grazie. A lei è